Mi è piaciuta uh, l'organizzazione che c'è stata nell'evento, la, la serenità e la tranquillità, di, e la bellezza delle persone che ho visto e, e vedevo un'emozione um, un vera, sentivo un'emozione vera delle persone, cosa che di fuori non, non, non vedo. E, Prima giudicavo male queste, queste... le giudicavo in modo falso, dicevo queste persone che fanno queste cose sono false, non lo fanno con il cuore, hanno un, un, uno schema da seguire. Invece qui ho visto persone che lo fanno con il cuore, ecco questo ho visto. Io consiglierei questo corso a tutti, innanzitutto, però uh, uh, questo corso è per tutti ma, ehm, ma se, tutti, eh, sono, so, se sono pronte le persone a, ad accettare questo percorso perché è un percorso forte, molto forte pace e, e mi porterò anche la tranquillità di mia moglie e la felicità eh, sua perché eh, è, stato, è stato un bel percorso io eh, il percorso di, della Divine Connection l'ho fatto. L'ho fatto in prima, in prima battuta per, per sbloccare mia moglie, che poi ho scoperto di averlo <ride> prima io il blocco. E, e quindi mi porto serenità, felicità e, e tanto amore in, questo, in questi due giorni di, di, di evento che abbiamo passato. Saluto a Patrizia e ti ringrazio per tutto quello che fai e per tutto quello che farai.